Effettivamente la corruzione da noi funziona, questo è un dato molto grave. No, purtroppo avendo seguito da sempre la politica sono consapevole del fatto che la corruzione in Italia è la principale tassa occulta, comunque è sempre molto interessante sentire le opinioni di chi segue da vicino queste tematiche. Eh, non mi sembra sia stato puntato il dito anche su, non so, sul familismo, su questa cosa che caratterizza la società italiana e che è culturalmente eh, votata forse a, a, questo, a questo germe così, della corruzione.